Buonasera e benvenuti in questo terzo episodio di Lego Harry Potter, anni 1-4. Siamo nel primo anno, abbiamo imparato a volare, abbiamo preso anche... Oh, uh, attento al treno del diavolo lì! Abbiamo anche appreso l'Humos Solem, grazie al quale possiamo eliminare tutti questi rampicanti molto fastidiosi. Ed ora ci stiamo dirigendo al campo da Quidditch, perché in questo episodio giocheremo a Quidditch. Nel frattempo però iniziamo a fare qualche cosa extra all'interno di questa area appunto dove c'è anche la capanna di Hagrid come vedete là in fondo vedete Mentre faccio queste cose extra ovviamente taglierò perché non vi farò vedere tutto uh, Andremo poi direttamente al campo da Quidditch 1 su 4 2 su 4 4 e qui abbiamo anche lo studente in difficoltà salvato e questo è l'ultimo 4 su 4 e questo ci consente di sbloccare Percy Weasley andiamo poi a pulire queste cose Tac Ed infine tu Mattoncino d'oro Prendiamolo 19. Qui abbiamo anche l'opportunità di Andare via questo Rampicante E ottenere questa zucca Che non si sa bene A che pro Dove sta andando con lo studente? Oddio Ah ci possiamo saltare sopra E fa crescere dei fiori Qui intorno Perfetto ragazzi, per adesso ho fatto tutto quello che potevo fare in questa zona Oh oh, altre monetine Quindi direi di andare al campo da Quidditch Eccoci qui Ok, altra zona relativamente grande che dobbiamo completare Iniziamo, possiamo tirare su le bandiere Una su cinque. Ok, qui sono tutte bandiere da tirare su praticamente 4 su 4, abbiamo sbloccato. Angelina, no, Padma Patil. Ok. 4 su 5. Me ne manca una di queste rosse gialle. Eccola qua. Tiriamola subito. Così vediamo cos'altro ci sblocca. Un altro personaggio che è. Katibella. Ok. Quella che nel sesto film veniva eh, fattucchierata male ma anche lo studente in pericolo vediamo se riusciamo a salvarlo eh. poponi qui ok a quanto pare no, non si faceva così non so se c'è un altro modo per salvare questo tipo forse lì, questi Oh sì Ecco qua Lo studente in pericolo è stato salvato E possiamo anche saltare qui sopra Per prendere un po' di monetine extra Soprattutto questa blu Proseguiamo Ah c'è una mandragola qua Anzi, una mandragola poi qui, cosa bisogna fare? Bisogna mettergli sopra il negozio queste robe, ok. Queste che sembrano essere pannocchie. Eccolo, eccolo. Eh, eh, oddio, cosa sta facendo? Saranno un sacco di monetine, eh, per questo mi va bene. Continua, continua pure. E un personaggio sbloccato? Ragazzo corpo nero perfetto abbiamo anche qualcuno almeno di corpo nero. Vediamo se qua si riesce a prendere quella cosa? Sì, perfetto. Ora possiamo salire qui. Oddio. È un po' oride questo? Accellato le scope! Ok. Soltiamoci sopra. Ma Ermione non sa so andarci. Andiamo con Harry. Infatti qui c'è un bordello di monete da prendere. Prendiamole tutte. Ecco, Abbassiamoci un po'. Ecco qua. Molto difficile da controllare quando vola, eh. Molto, molto difficile. Vedete, eh. Non è proprio comodissimo Però Prendiamo le monete Prendiamo anche quelle ultime due E qui possiamo scendere Stando qui sopra tra l'altro Un sacco di monete ci sono qui dietro Tutte nascoste erano Possiamo fare così E questa palla qua cosa fa? Sembra il serpentone di Dragon Ball questo Avete presente? Quello nell'aldirà che deve percorrere Goku Un mattoncino d'oro Me lo prendo molto volentieri Prendo anche queste monetine qui sopra. Oh. Eccoci qua. Mattoncino d'oro. Perfetto. E anche quella monetina lì, a questo punto me la prendo. Alzatemi ragazzi, bravi. Ecco qua. Sono un completista di merda, sappiatelo. Quindi tendo a prendere tutto quello che c'è da prendere. Queste sono le serpe verde che si sbeffeggiano. E dovremmo aver finito anche questa parte, perlomeno per quello che possiamo fare per ora. Quindi entriamo e facciamo il livello del 15. Oh, oh, eh. oh, okay. Vediamo un po'. Com'è che rendono il Quidditch uh, nei Lego? Cosa stanno facendo? Lui guarda quelli che boh, mangiano, scommettono, non so cosa stessero facendo là. Probabilmente stanno distribuendoci barri illegali. Bravo Harry, fai la tua mossa incredibile. <ride> Eccolo il boccino. Niente, è partito. Guarda lì tutti e due che fanno il malocchio. Cioè, Raptor fa il malocchio e Piton fa il contro malocchio. Ok, livello quindi una scopa con malocchio. Tiriamo su questa bandiera, Ravernione. e siamo ad uno su cinque. Questo cosa fa? È uno striscione. Proseguiamo lungo questo livello che sembra essere anche rel relativamente circoscritto. Perché siamo qui sugli spalti, non è che possiamo andare molto molto in giro, eh. Questa cosa fa. Va bene. Poi vediamo un po'. Andiamo distruggere un po' di questa roba. E possiamo forse attaccare il quadro. No. Il quadro rimane così. Proseguiamo. Ecco qua, un bel po' di monetine. Bello cosa fa? Mi dà monete. Va bene. Ok. Uh, ma se lo distruggo mi dà un botto di monete invece. Buono a sapersi. Qui devo usare la scopa, ma dopo un ermione che non sa so usarla. Ok basta va bene così Brava Armione Hai fatto il tuo Qui riusciamo a prendere anche l'ultimo pezzo Sì Allora vediamo un po' cosa c'è da fare qui A parte distruggere tutta questa roba Per prendere altre monete Uh Monetina azzurra eh Dove è andato quello? Ci abbiamo un altro striscione Poi Bandiera Colpiamo questi cesti. Ci hanno altre monete. Attenti a non cadere qui perché molto probabilmente crepate male. Altra borraganella o qualsiasi cosa sia questa per fare il tifo. Questo si butta giù. Però ci lasciano un bel po' di monetine. Altra bandiera. E siamo già a 4 su 7. Quello non lo possiamo aprire. E qui dobbiamo montare per bene questo pezzo. Vai lì. Vai qui. Ecco qua. Poi tu. È meglio però, Armione. Niente. Buggato è scomparso. Vai qui. Perfetto. Ecco qua, possiamo distruggere un altro po' di roba. E la bandiera. Ah oh però, quanta roba da distruggere, eh? Altro... Gettone blu Siamo a metà di mago autentico Quindi In teoria Spero ci sia ancora un bel po' di livello O modi per fare monete E eh, guarda lì sopra infatti Vai crosta se tutti noi Di qua non posso andare Devo andare qui sopra Lei si spaventa e cosa fa? Attiva I bolidi Che distruggono tutto Sì Più o meno e lì c'è anche lo stemma, abbiamo visto, di una casa. Allora. E ora noi possiamo salire. E quindi andremo da questa parte. Quindi cross lo lasciamo lì. Allora. Qui costruiamo in modo che possiamo poi effettivamente andare a prendere lo stemma, eh. Montati bene, però. Attento, questo non lo si incastra. Ok, si è incastrato così. Tu incastrati lì, perfetto. E tu invece vieni con me. No, non così però. Ma se potrai incastrarsi così, ma... pezzo del cavolo. Tu invece vai qui. Ecco fatto. Ora dovremmo riuscire a saltare sopra tutto, A prendere anche questo stemma. No, meglio però. La prospettiva mi ha ingannato. Così. Ok. Stemma corvo nero. E saltiamo qui sopra. Perfetto. Distruggi tutto, bravo Hermione. Ecco qua. Tutto distrutto. Ne servono un botto di monete per diventare maghi autentici qui, eh. Nel frattempo, creiamo già. Uh, una libreria crea. Perfetto. Tutta roba che Hermione può fare. Questi eh sì, cosa sono esattamente Non si possono colpire Qui eh? dietro ci sono i follettini Follettini e follettini Ok vai Libreria Così così e così Ok le diagonali Fatto Non penso che possiamo andare qui dietro No Che mi sembra strano però Che non possiamo andarci non possiamo usare le scope? Sono andate magari lì sotto le scope da usare? No, qui sotto non c'è nulla. Peccato, peccato. Si voluto andare là dietro. Ma forse per andare là dietro ti servono delle cose da sbloccare che ancora non si hanno. Quindi, poco da fare. Vedete, non si può passare. Bisogna probabilmente distruggere queste cose qui, di metallo. Allora passiamo da questa parte. Altra bandiera. 6 su 7, perfetto. Altro oggetti da distruggere. E qui abbiamo un quadro col bordo arancione, quindi possiamo interagirci. Azioniamo anche questa raganella come al solito, anche se è relativamente inutile. No! È caduta ed è morta malissimo. Abbiamo fatto perdere un bel po' di monete. Ok, recuperiamole con queste. Abbiamo colpito il quadro e. Lui si è salvato. Abbiamo. Tra virgolette salvato lo studente in pericolo. Non penso sinceramente che lo studente è crepato malissimo. Però dettagli. E qui sotto potremmo andare con crosta. Vai. Qui sotto per prendere quella moneta blu. Uh e c'era anche Harry ragazza. A quanto pare. Ok. Quella che è diventata per entrare nel bagno delle ragazze. Intendono quello. Per Harry ragazza. Altro stemma della casata con le sette bandiere. E altre monetine. E mi sa che qui però abbiamo finito il livello. E noi di maghe autentici non riusciamo ad arrivarci. Vai monta quello. Che basta. E avanza questo per passare. Ecco fatto. Allora. Rompiamo questo. Rompiamo questo. Non penso che basti però a diventare maghe autentici. Infatti ce ne mancano ancora un bel po'. Questo è un livello da rifare evidentemente. Poi qui possiamo fare questo. Prendere altre monete e distruggerlo poi Per prenderne altre Ma non ci arriviamo nemmeno lontanamente Vicini a questa roba Ah tra l'altro si poteva scendere, aspettate Qui si poteva fare questa cosa Eh, non l'avevo vista Un bel po' di monete eh, ci sono qui Prendo questa cosa Ah si è rotto però il, il coso qua Ok Perfetto, rieccoci qui Andiamo a creare subito una scaletta qua Ah però bella. Prendiamo le monete che abbiamo guadagnato. E qui abbiamo un'altra libreria. Vai attiviamola. Ok molto semplice ovviamente a portata di bambino. Perché non dimentichiamoci che questo gioco è indirizzato ai bambini. Andiamo poi a montare questi pezzi qui sopra. Per poter salire. ecco qua, altri pezzi. Questo non possiamo interagirci, ma quello sì però. Così e poi distruggiamolo. Altre monete. E forse al mago autentico ci arriviamo? Boh, non saprei, sinceramente, perché il livello sta anche per finire in realtà. Credo. Però un po' di monete riusciamo a prenderne ancora. Guarda qua. Oh no, si è messo a bruciare il fuochi d'artificio. Mago autentico, beccato, godo. E lì tra l'altro c'era pure un... Non so se avete visto, un gettone, un gettone viola. Quindi proprio ci saremmo arrivati in ogni caso al mago autentico. Eh. Questi non si possono distruggere. Possiamo distruggere questa ragnatela volendo. Vediamo se il ragno arriva a farne un altro e darci un po' di monete. Sì. E possiamo finire il livello allora. <ride> Perché involontariamente colpisce Raptor così proprio fortissimo. Ecco la sfida con il cercatore di Serpe Verde che nel primo anno non era ancora Malfoy. Che peccato che il Quidditch poi nei film successivi sia stato completamente snobbato, eh. Nei primi due era davvero bello vedere le partite di Quidditch, per quanto ora siano invecchiate a livello di effetti. Cioè con la CGI, insomma, di 10 anni più tardi si sarebbero potute creare delle partite molto belle di Quidditch. Abbiamo due stemmi della casa. Mago autentico fatto. Ecco qua. Totale gettoni, solamente 42.000, però d'altronde questo era un livello molto corto. E circoscritto. Livello completato, 22, 23 mago autentico. E continuiamo la storia. Ora vediamo dove si deve andare. Ora vedete che appunto avendo già completato questa zona qui non devo più soffermarmi ogni singola cosa si va diretti si va diretti alla storia eccoci uh è Natale oh, oh, oh, di Agrid giustamente dopo babbo Natale ecco i regali per Ron e Harry ed ora vediamo dove bisogna andare qui potremmo fare effettivamente cose forse nuove con vingardium leviosa e cose che abbiamo sbloccato vediamo eh vediamo un po' di qui per adesso possiamo accendere questa questa torcia però non conta niente possiamo accendere anche questa ok abbiamo fatto tutto quello che penso si potesse fare qui possiamo aprire questo pezzo e creare vediamo grazie al vingardium leviosa ah dei, delle decorazioni che vanno ad accendere questi vasi. Bello. Molto bello. Parliamo alla signora crassa. Che ci lascia entrare. Prima deve spaccare per forza il suo bicchiere. E via. Ecco che lui arriva al maglione. E giustamente è triste mentre noi il mantello invisibile il mantello dell'invisibilità eccolo lì carino anche come l'hanno reso come effetto e lego ed ecco Silente che va nella zona proibita della biblioteca e Gazza che lo fa passare loro che vogliono seguirlo quindi sezione proibita ora Vediamo un po', eh. Silente che se ne va lì. E noi immagino che dobbiamo seguirlo. Mantello dell'invisibilità sbloccato. Ottimo. Iniziamo ad esplorare questa zona. Ci sono... Eh. Sapevo che ci fossero, le... ci fossero state le monete invisibili qui. Palese. Però non spostati però. Ok. Uno su sei. E... 2 su 6. Giusto? Sì. Perfetto. Quindi abbiamo fatto il domino e l'abbiamo rifatto. Quei libri lì cosa fanno esattamente? Oh, oddio. Mi inseguono Ok, meglio stare alla larga, allora. Ho sentito Mrs. Spur. Eccola. Repa. Cattaccio maledetto Via via via via No mi ha preso ah, Ti ammazza proprio Eh, il libro ti ammazza se ti prende Fortissimo il libro Ok stiamo lì alla larga allora Che forse è meglio E tre E quattro Ah salve fantasma Qui dietro c'è un gettone blu. Oh oh! Dobbiamo preparare una pozione quindi. E qui possiamo salire. No, c'è il libro però che è incazzatissimo. Ci serve il mantello dell'invisibilità molto probabilmente. Vai, mantello dell'invisibilità. Così non ci vede. Possiamo fare un po' quello che vogliamo qui. Saliamo. Eccoci qua E qui possiamo cambiarlo No Ron Ma dai ma ho cambiato personaggio C'era Ron Mangiato immediatamente dal libro Ah! abbiamo quindi due ingredienti delle pozioni Grazie a questa scaletta possiamo risalire senza andare ogni volta dal libro Guardalo quel libro infame La passiamo in mezzo così, così non veniamo beccati dai libri E andiamo a depositare il primo ingrediente Qui Andiamo poi a prendere i ragni Eccolo qui E anche il ragno è dentro poi Dovremmo andare da questa parte immagino Oddio Era lì dentro Anche qui C'è un libro particolarmente incazzato Via via via Ok Staiamo la pedana la quale possiamo salire no ok ci ha creato la pedana in questo modo perfetto colpito il quadro vediamo cosa fa ora dove è andato è andato a morire si sì, è andato a morire prendiamoci le sue monetine allora Attenti a quel dannato libro Dai Ron fammi salire No si è buggato Ron Vabbè Harry fa salire Ron Meglio però Togliamo il ghiaccio qui E qui dietro c'è proprio il ghiacciolo Ok abbiamo preso quindi tutti e tre gli ingredienti per la pozione Possiamo quindi passare Ecco Sirente che viene chiuso fuori dalla <ride> È buggato Sirente ragazzi È rimasto chiuso fuori dalla sua stessa aula <ride> Va bene muori ragazza vero? Sì, guardo lì Gazza, è incazzatissimo Cambia personaggio e andiamo da un'altra parte va. Non stiamo troppo a discutere con Gazza Qui devo montare i pezzi giusto? Sì, così lì. Me Ne manca uno però C'è qui dietro Sì È il pezzo verde Peccato subito Di sopra però c'è un pezzo blu. Come faccio a prenderlo? Spostando questa. Ecco qua. Preso. Andiamo poi a mettere questo al suo posto. Ecco fatto. E otteniamo così la chiave per passare. Anche se prima facciamo questo. Così ci possiamo prendere quest'altro gettone blu. Prendiamo la chiave. Conviene metterci il mantello dell'invisibilità però prima. Posso mettermi il mantello pur avendo la chiave? Vediamo. No, ok, devo per forza toglierla. Va bene. Allora andiamoci senza mantello dell'invisibilità. Ecco Gazza. Dobbiamo, dobbiamo girarci attorno a Gazza in qualche modo. vede se sto qua? Boh non si sa, Noi intanto andiamo qui e mettiamo la chiave poi cambiamo il personaggio e lasciamo Harry con Gazza 5 su 6 e 6 su 6 e ci siamo presi lo stemma di tasso rosso proseguiamo allora all'interno di questa zona dove penso che Gaza non possa arrivare Qui tra l'altro possiamo andare crosta sotto il tavolo. Infatti c'era una... Ah no, non bastava nemmeno andare sotto il tavolo. Qui però crosta serve comunque perché deve andare qui dentro. Eccolo qui. E con questo possiamo costruire l'altra parte di maniglia. Dobbiamo distruggere pure i ragni questa volta eh. Quello credo sia lo specchio delle, delle brame Guardalo lì Lo specchietto Intanto uccidiamo i ragni Anche di lì Eccolo qua 3 su 3 ragni e altro stemma Sliderin. Guardali lì, serpe verde E qui ci sono come al solito pezzi nascosti Infamelli Guardali qua un sacco di pezzi nascosti. Mi sa che non riusciremo ad ottenere Mago Autentico però in questo livello, eh. Ce ne mancano davvero tanti ancora. E qui non sembrano esserci altri pezzi nascosti. Quindi, vediamo se possiamo distruggere le ragnatele. Eh? No. Però possiamo andare di qua con Lumos. Escono due pipistrelli, ok. E basta. Abbiamo finito con, uh, mi sa, il livello. Colpiamo i pipistrelli. Ed eccoci qui. C'è che delle brame. Lui si vede campione di Quidditch con Ermione. Ah, però era già. Io l'avevo detto che l'aveva già puntata Ermione. Eh. E lui, giustamente, si vede con i suoi genitori. Silente che si è perso e vuole tornare in ufficio. Inizia ad avere una certa età anche lui, eh. Eccola la lapidra filosofale. Ed ecco come lui la nasconde appunto nello specchio, tramite lo specchio. Stemma della casa presi 2 su 4. Mago autentico non raggiunto per la prima volta questa serie. E ottenuti comunque 49.000 gettoni. mattoncini d'oro 24 e nient'altro perché non abbiamo trovato nient'altro all'interno di, di questa parte ed ora vediamo dove si deve andare uh si va a casa di Agrid. andiamoci andiamoci ci sarà la parte della foresta proibita allora immagino ora no per forza manca quella ci sarà il livello della foresta proibita e infatti guardalo lì Hagrid, che tiene Norberto. ah no, sta tenendo un unicorno con il termometro in brocca, va bene, va bene, non mi faccio domande. <ride> ok, povero Malfoy. Perfetto, quindi vanno nella foresta corribita. Madama, come le posate? con le posate l'incantesimo tra l'altro lo usavano in Harry Potter 4 il carice di fuoco nel labirinto vi ricordate? le luci rosse ok siamo Thor ma prima meglio prendi un attimo stare attenti a questa pona qua gigante eh. che dite? possiamo distruggere l'alveare? mi sa di no forse siamo troppo vicini o forse non con un Leviosa ma con qualcos'altro. Sì, con questo sì, appunto. Buono. Almeno possiamo respirare un attimo. Esploriamo questo posto. Vediamo cosa c'è da fare qui. Tanto questo è un vero e proprio livello, eh. Altri soldi. Oh no. Tenta lì, eh. Perfetto. Crepa. Salviamo quello studente in pericolo? Vai E lui è stato salvato Uno su 3 di quei fiori Ok Ok Perfetto, possiamo andare avanti di qua. Ma prima abbiamo Thor che può effettivamente scavare. Quindi abbiamo una nuova abilità. Ecco qua, un botto di monete trova scavando. E Certe volte trova anche robe molto interessanti, eh. Qui... Ha trovato il suo stesso personaggio, Thor. Bravo. Thor che trova Thor. Ma come sale anche lui le scalette? Sì, però sali meglio Thor, per favore. Niente, è buggato Thor. Ok. Cosa sono questi cosi? Formano una scaletta? Sì, formano una scaletta. Dobbiamo andare avanti. E 2 su 3. Bene, distruggiamo l'alveare. E questo è 3 su 3. 3 su 3. Stemma, tasso rosso. Perfetto, Ermione distrugge tutto. È una forza della natura. Guarda qua. Rita tutto proprio. Ah però. Bella lì. Ok, altra zona dove bisogna disintegrare tutto. Allora, Lumos. Ecco fatto, così dovremmo andare, eh. E dovremmo riuscire a prendere tutti questi quattro. Ottimo. C'è qualcosa qui in acqua? Vediamo. O sì che c'è qualcosa qui in acqua? Thor può scavare qua. Vai scava Thor. Bravo. Ha tirato lo sciacquone Thor. Ecco fatto. Così perlomeno gli altri possono camminare normalmente. Abbiamo i pescetti da buttare in acqua. Vai buttiamo tutti i pescetti. Oh Tesorino. E l'ultimo pescetto. Eccolo qui. Vediamo cosa ci dà come ricompensa. Uno stemma. Rifondoro. Perfetto. Qui non possiamo fare più niente. Quindi prendiamoci Thor. E scaviamo qui. Ok, roba extra. Poi, Lumos. Perfetto. Ed Hagrid, finalmente sei utile a qualcosa. Tutto tuo questo. Così si può passare. Ed eccoci qua. Ok, siamo arrivati dall'altra parte, vediamo un po' qui cosa c'è da fare. Sicuramente bisogna colpire quelle tre ragnatele lì. Ecco fatto. E poi a costruire qualcosa con il Wingardium Leviosa. Ah, perfetto, un albero proprio per poter passare. Ottimo, attenzione. Ranello del diavolo infame. Bene, bene, ecco fatto. Ora si può passare. Atacca. E così penso che abbiamo finito il livello della foresta proibita. Vediamo un po' che trovano Harry. La classica cicatrice che fa male. Uh, è arrivato Fiorenzo. Ma <ride> con che capigliatura tra l'altro. le lì amiconi loro due. Ma che ti aspetta un pugno, eh? Se n'è andato. Niente, Fiorenzo ha fatto paura a Voldemort. Abbiamo sbloccato Thor. Abbiamo preso due stemma delle case, mi sembra. Sì. Due stemmi della casa, anzi. Mago autentico non siamo riusciti a prenderlo di pochissimo, mi sa. 87%. Eppure mi sembra di aver fatto più o meno tutto quello che si poteva fare. Eh? Anche perché nei vari tagli, voi bueno, vedete, mi vado a distruggere tutto, a raccogliere tutto quello che trovo. Studente in pericolo, completato. Quindi quanti mattoncini d'oro? livello completato e studente in pericolo, quindi due. Continuiamo la storia. oh raptor se ne sta andando probabilmente questo è il finale ragazzi eh. eh tocca andare a fare il finale però prima faccio questa armatura ah, ah. salutiamo il quadro così che ci cambi la scala e andiamo quindi a fare il finale di harry potter 1 eccolo qua raptor siete pronti? andiamo livello finale No, ha distrutto l'arpa. Così Fuffi si sveglia. Che comunque sembra fatto di cioccolato. Cioè sono solo io che mi sembra fatto di cioccolato. Complimenti Ron, ma non penso che sia appropriato. Ok, allora. Vediamo un po' cosa c'è da fare qui. Possiamo innanzitutto accendere queste candele. Poi... Non c'è nient'altro da mirare, vero? A parte i nostri poveri amici Allora al quadro Perfetto Vai, prenditi la tua La tua paperella Fuffi, giocaci, bravo uh, Quindi possiamo rimettere insieme l'arpa Ecco fatto. E lì c'è anche un gettone blu dietro la testona di R. Andiamo a prenderlo subito. Attento a non cadere qui perché mi sa che morite, eh. Ecco qua, prendiamoci tutti questi gettoni. Accendiamo quella candela. E direi che si può andare giù, no? Vamos. Prossima prova. Tranello del diavolo. Ok, liberiamo subito Ron. Facciamo fuori tutti questi tranelli del diavolo. Ok, ed ora si può ragionare un attimo. E abbiamo un gettone blu. Ermione che disintegra tutto. Ermione Terminator in questo videogioco. Fantastico. Poi Lumos. No, Lumos. Ecco qua. Possiamo aprire questo baule? No, non ancora. Però possiamo distruggere questo rampicante. Ecco fatto. E andiamo giù. Ecco qua. Altri drammaticanti da distruggere. Così. Perfetto. E qui Lumos. Oh, quanti soldini, eh. Tac. Proseguiamo, proseguiamo. Lumos di nuovo. E siamo arrivati... Uh, alla prova delle chiavi. Ok. Tra l'altro qui ci sono un bordello di soldi nascosti, o sbaglio. Ecco, mettiti in... <ride> Il cesto in testa così non vedi più niente. Ecco. Di qua ce ne sono un botto di, di cose nascosti eh. E così abbiamo sbloccato la scopa. Nel frattempo io prendo comunque altri soldini Guardate qua Soldi blu in continuazione Anche qui appunto, sapevo Allora, abbiamo la scopa pronta A questo punto possiamo con le bottiglie, no? Prendiamo Harry No, no, non Ron Vabbè, Ron riesce comunque a volarci Non male Però non riesce a salire Niente, cambiamo e prendiamo Harry Non riusciva a salire Ron Ok, c'è un po' di roba da fare qui, eh E tra l'altro Dietro abbiamo un botto di roba blu ancora Vediamoli qua Cerchiamo di prendere il più possibile Prendiamoli qui Altri gettoni blu Ok Colpiamo quindi adesso quella chiave Vai Ok, se ne va lì. Andiamo qui e la colpiamo di nuovo. Dove vai questa volta? Lì. Vai, prendi. ho colpita? Ora sì, però. Ora vai lì. Prendi. Perfetto. Fatemi andare un attimo qui sopra però a vedere cosa c'è. No, dai, meglio. Vabbè. Dov'è la scopa? Vedatemi la scopa. Ecco qua. Fatemi andare su. Su qui però. Un po' meglio questa volta, Harry, eh. Niente, non ce la fa. È incredibile. La prospettiva è talmente fatta male lì che non riesce a capire dove è il tuo personaggio rispetto alla pedana. L'appoggio. Così dovrebbe essere giusto. Ok. Lumos. Ah. Era lo studente in pericolo. Perfetto. Liberato. Questa, questa chiave qui non si può mirare Sta lì semplicemente per bellezza Ok Mettiamo quindi la chiave nella porta Ed ora tocca la prova di pozioni o di scacchi? Avranno messo anche la prova di pozioni? No, c'è direttamente la prova di, di scacchi Ok Prendiamoci tutte le monetine che ci sono qui dietro Va bene E diamo inizio alla battaglia Abbiamo colpito il pezzo bianco Prendiamo questi pezzi Forza, vai Dobbiamo colpire coloro che devono andare a, ad agire Ecco, ora muove il bianco Ok, qua è più corretto farlo fare a Ron, però Ora, chi deve agire? Tu? Vai Perfetto Posso salire sui pezzi per andare a prendere quei pezzi blu che vedete qui sopra di me? Mi sa di no. L'altro mi sa che non posso nemmeno scendere da questa scacchiera. Perché rischierei di morire. Disintegrato. Ed ora però crepa. Oh oh! Si può salire sulla torre? Sì. Ora però la torre viene disintegrata dalla regina Belle comunque le animazioni che hanno fatto eh? Vai re È tutta tua Va bene Ora muove il bianco uh -huh. Dobbiamo ricreare un pezzo Andiamo a barare in questo modo Guarda quanti pezzettoni qui Un altro pezzo Vai godo e a questo punto a chi tocca a te vai sacco matto va bene <ride> e si arriva quindi alla fine alla prova finale No, Ron è rimasto indietro. Però siamo in due. Ci arriviamo anche con Ermione. perché, essendo un gioco sempre co-op, deve sempre darti la possibilità di essere in due personaggi. Quindi in questo gioco ci arriviamo con Ermione. anche se nei film e nel libro. Arriva da solo Harry Potter qui. Boss Fight! Ok, contro Raptor. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Adesso riusciamo ad arrivare anche a Robo autentico, Mago autentico. Evitiamo... I suoi colpi di fuoco Mentre cerchiamo di prendere Più monetine possibili Mentre Ermione lì a non far niente Vergogna armione. Ok abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere qui Quindi vediamo di Rispedire di faccia quello che ci lancia Le boss fight in questo gioco per adesso Sono solo così Con, uh, con il Wingardium Leviosa bisogna prendere Quello che ti lanciano Quindi c'è poco da fare Vediamo un po' cosa c'è qui Ah, tra l'altro devo anche colpirlo, giustamente. Una volta, una volta stortito. Vai, facciamolo ora. Vai, lanciami la tua testa. Vai. Boom. E poi ti colpiamo. Riusciamo? Devo mirarlo. Ah, devo andarci vicino, è vero. Mannaggia lui, mi ha rispedito qui. Devo, devo probabilmente andarci vicino per toccarlo. Sapete che alla fine del primo libro Harry sconfigge Raptor toccandolo. Per tutta una questione dell'amore della madre, che si è sacrificata, bla bla bla. Ecco qua, preso. È inutile che piange adesso. Mi sa che a mago autentico comunque non ci arrivo con quelle ultime monete là in fondo, eh. Eccolo che parte. A tirare cose di fuoco. Vabbè, ragazzi, è normale che sia così facile la boss fight. È un gioco, vi ricordo, di indirizzato ai bambini, eh. Quindi è anche giusto che sia così Ah Dopo aver detto questa cosa morirò male Ma ah, prendiamoci questo Mago autentico Godo Siamo arrivati proprio precisi Ok Ultima fase Ok il salto diventa semplicemente un po' più difficile da fare Bisogna essere un po' più precisi Però vediamo se cambia anche qualcosa lui Ah, tra l'altro lì c'erano anche altre cose da prendere volendo altre cose da distruggere a saperlo prima aia guarda che hanno un po' di tracking i proiettili eh. vai rilanciami la testa ora bravo e riprenditela hop, hop, e via E così facendo dovremmo aver finito il primo anno di Lego Harry Potter. Sì, ma l'hai smembrato letteralmente, l'hai smembrato del tutto. Cioè, non era così nel film. Non era così macabro. Come lo diridono proprio? livello completato gioco libero sbloccato vediamo un po mago autentico fatto bene così Mi sono preso una manciata di gettoni non tanti anche perché appunto il livello finale di lego harry potter dell'anno 1 è molto corto con mia sorpresa è stato molto più lungo il livello della foresta proibita Perfetto, livello completato, Mago autentico e studente in pericolo. Continua storia, vediamo quindi, penso, il, fina il filmato finale. Eccolo qui, Silente. Che ci guardava mentre dormivamo, senza essere per niente inquietante. Ma quello è Raptor. Non, non ho capito. <ride> era, era Raptor quello. Oppure lui si era confuso e pensava che quello fosse Harry. La pietra filosofale giustamente se la prende lui e se la pappa tutta lui. Ora quante gelatine tutti i gusti più uno. Grande quanto un piede praticamente quella gelatina però. Niente, all'uscita quella a gusto vomito. E finisce quindi così il primo anno di lego harry potter fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo primo anno se vi è piaciuto se vi aspettavate di più se vi invece vi siete stati soddisfatti da come hanno trasposto hanno reimmaginato uh, questa vicenda in salsa lego e quindi lasciate anche un bel mi piace se avete gradito il video e iscrivetevi al canale per non perdervi ovviamente i prossimi caricamenti dato che inizieremo con il secondo anno di Lego Harry Potter, in attesa di giocare a Dog Wars Legacy, che ormai si avvicina. Eh? Manca un mesetto giudice. E come ben sapete, a me piace lasciare i titoli di coda andare fino alla fine per dare il giusto credito a coloro che hanno lavorato per creare il videogioco. Quindi eh, se, avete, se volete concludere il video qui, fatelo pure. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Per aver seguito questo primo anno di Lego Harry Potter insieme a me fino alla fine. E vi rimando alla prossima puntata per l'inizio del secondo anno di Lego Harry Potter. Ora vi lascio ai titoli di coda del primo anno.